ritorniamo in diretta è una sorpresa bellissima, chi abbiamo qua con noi? Che Ma Maria abbiamo Teresa che abbiamo massimo, il sommo del nostro salone, siamo con il direttore Nicola Lagio, ultimo giorno direttore il salone è un po' come un mandala no? perché <ride> le fiere sono così, cioè non, non esiste poi a un certo punto compare poi si dissolve è, è lunedì nel salone e poi ritorna il maggio, il giovedì quando sarà insomma del, dell'anno successivo. Però diciamo che già da domani si pensa già all'edizione del 2023. Lei ha appena pensato. Secondo me già amato... ci ha già pensato quasi da ieri, mi verrebbe sì, da dire. Sì, un un po il po è bilancio è positivo, ancora confermato per altri due anni, quindi siamo a lungo termine. No, no, così a lungo termine io faccio l'anno prossimo <ride> e poi basta, perché saranno sette anni che comunque sono tanti al eh, Serone del Libro, perché insomma avete avuto modo di vedere quanto è grande, quanto è complessa questa questa, non questa macchina che non è una macchina, è una comunità ecco, gestire da questa comunità è bellissimo e, e soprattutto è stata una comunità che è cresciuta anno dopo anno perché quest'anno, adesso più tardi in, com, in conferenza stampa verranno dati i numeri credo che, che siamo eh, insomma, addirittura migliorati rispetto all'anno scorso che già era stato il salone dei record, ma soprattutto guardate, è anche eh, questo è più difficilmente testimoniabile rispetto ai numeri per chi non è venuto, è anche proprio l'atmosfera, che è un'atmosfera un po' particolare, un'atmosfera di calore umano, di solidarietà, di, di festa e di festa anche di ragionamento perché il libro è al centro di questa manifestazione. E noi qua con Camera di Commercio Rete 7 e Ufficio di Comunicazione dei Salesiani lo stiamo raccontando dalle ore 10 di giovedì io vi ringrazio a nome di tutto quanto il salone per giunta di fianco una redazione bellissima quella del book blog proprio la redazione dei giovani dei ragazzi degli studenti De sì perché il salone ecco la, i, i ragazzi e ragazze gli studenti cioè la scuola è, è, è centrale noi qui siamo al bookstock che è la grande area realizzata grazie alla compagnia di San Paolo che accoglie appunto le, le scuole eh, scuole biblioteche librerie editori sono diciamo i grossi i grandi giocatori protagonisti della promozione alla lettura, che è anche una battaglia di civiltà, insegnare a leggere. Tu ci hai parlato dei numeri, eh, parlando della qualità, eh, due o tre parole, qualche cosa che ti ha stupito, meravigliato di questo salone? Sappiamo che il salone è faticosissimo, da direttore altrettanto, però, eh, qualcosa che ha colpito la, la tua meraviglia. Beh, dunque, per esempio, già partendo dall'inizio, sono stati bellissime, una proprio qui a Bookstock Maria con, con Maria Falcone che a 30 anni della strage di Capaci ha, ehm, ha regalato davvero agli studenti e alle studentesse parole di rara forza e saggezza anche, e poi Amitav Ghosh che ha tenuto una lezione inaugurale eh, il cui titolo è possono i non umani parlare, che fondamentalmente sulla necessità di ricollocarci in maniera degna mondo, cioè non siamo i padroni del mondo, noi siamo il frutto di una continua interazione con le altre creature, con gli altri animali, con le piante, cosa che evidentemente abbiamo diventato tenendo conto anche per esempio dell'emergenza dell climatica che è dovuta in gran parte all'opera dell'uomo. Allora questa idea di ripensare il nostro posto nel mondo che è come dire non è soltanto una questione eh sì, è una questione politica, è una questione economica, è una questione geopolitica, ma è una questione anche interiore e spirituale. Del resto, eh, sei anni fa ci fu eh, laudato sì no, l'enciclica di Papa Francesco che era proprio su questo. Quindi probabilmente c'è bisogno, visto che ora qui dentro è un bellissimo villaggio delle arti in cui eh, ci sentiamo insieme, stando insieme ci sentiamo anche meno soli, a volte la solitudine... Che genera la paura e la paura che genera la, la, la violenza e così via. Il problema è che fuori c'è un mondo appunto una volta che si dissolverà il salone c'è un mondo difficile per certi versi c'è un mondo tremendo. Allora forse l'invito che può arrivare da queste giornate cioè l'impegno di ciascuno di noi è provare ognuno nel suo piccolo a, a costruire delle micro comunità che sono proprio fondate invece al contrario sul rispetto reciproco, sul dialogo, sulla tolleranza qui è passata una presenza che eh, tra le tante no? che ci sono state nel del libro che ha questi principi cioè quello di creare delle piccole comunità minoritarie, ispirati a questo principio è per esempio Goffredo Fofi che continua a, appunto, eh, a girare e a diciamo, insegnarci un allievo di Goffredo anzi ah, lo sono tuttora non si finisce mai di essere allievi di Goffredo Fofi che l'altro, ha tenuto una lezione bellissima cuore selvaggio è il titolo di questa edizione del Salone del Libro, lui ha tenuto una lezione bellissima sul cuore selvaggio che abbiamo dimenticato, cioè quello della civiltà contadina, quindi rifacendosi a Carlo Levi che tra l'altro era torinese, torinese del sud si potrebbe dire in un, certo, in un certo senso, come del resto, altra cosa bellissima, visto che abbiamo cominciato con Maria Falcone, oggi è il 23 maggio, tra l'altro è il giorno del trentennale della morte di Giovanni Falcone, il fatto che Torino e Palermo, quindi al nord del nord Italia, a sud d'Italia, sud si siano tenuti per mano in questo modo in questi cinque giorni è stato secondo me importante un segnale importante per tutto il paese che messaggio vogliamo lanciare ai giovani perché ce ne sono stati tantissimi ancora oggi tantissimi bambini anche dalla scuola elementare non si chiama più elementare scuola primaria, primaria. Eh? Eh, allora se posso permettermi una cosa eh, una risposta bellissima eh, su questo lo diede il presidente Pertini mm -hmm che diceva ai giovani non vanno dati tanto messaggi e non vanno fatte prediche vanno dati buoni esempi e quindi questo bisogna fare con i giovani dare buoni esempi il Salone del Libro è un buon esempio eh, il Salone del Libro è un buon esempio lo devono dire i, i ragazzi ce l'hanno dimostrato prima guarda, i bambini guarda, abbiamo fatto venuti. sempre un gioco ai nostri ospiti sottoponiamo anche te eh, con Camera di Commercio abbiamo individuato in questo claim giovani e imprese per costruire il futuro eh, che ci sembrava una sfida da cuore selvaggio cioè tenendo insieme quello che è anche il claim e la bellissima tavola che descrive il salone e perché non sia uno slogan vuoto tu che parola scriveresti aggiungeresti beh su in questo questa... momento vabbè, guarda ma la parola da, da aggiungere in questi giorni è questa qui pace eccola qui pace si è parlato anche tanto di pace abbiamo sì, avuto tante testimonianze tipo... Molti inviati da Francesco e Cecilia Sala, nello scavo. Nello scavo sono, è stato sono, qua è stato il nostro qua. ospite. Eh, ecco, nello scavo, mannaggia, non, sono, non ho fatto in tempo ad abbracciarlo, a salutarlo. perché Eccezionale. Questo, eh, lui è Eccezionale, davvero. Eh, infatti, ecco, lo saluto visto che non sono riuscito <ride> a salutarlo. Esempio, eh, la, il rammarico del direttore del Salone del Libro è che tu stai tutto l'anno a, a costruire eventi, sono 12, 1320, quindi vuol dire che ne devi chiudere. cinque... o quattro al giorno. Tre o quattro no, al la giorno. Media è eh. Il problema è che noi lavoriamo su ognuno con grande passione. Poi, però, arriva il salone e io non riesco a ringraziare di persona tutti quanti perché non riesco a raggiungere mille non persone. Non hai abbastanza mani. Non ho abbastanza mani. Forse spero di avere abbastanza cuore, quindi <ride> <ride> speriamo che basti quello. Sappiamo che sei di corsa, non vogliamo abusare del tuo tempo. L'ultimo giorno sembrerebbe da leggerimento, ma invece devi andare a fare tutti i saluti le cose Pre la conferenza stampa. Però ci vediamo alla conferenza stampa di chiusura. Certo, certo. Grazie, grazie mille, Nicola. Grazie, Nicola. grazie, grazie, grazie mille, Nicola.